Nella prima parte di questa video lezione sui promessi sposi abbiamo evidenziato come i protagonisti del romanzo non siano in realtà soltanto i promessi sposi, i due personaggi principali, Renzo e Lucia, ma ci siano altre diciamo così, entità che possono assumere all'interno delle vicende un valore di protagonista. Abbiamo detto che qualcuno ha definito come protagonista di queste vicende il Seicento, ovvero il XVII secolo come contesto dotato di determinate caratteristiche emblematiche. Altri hanno preferito ritenere protagonista dei promessi sposi la provvidenza, ma su questo concetto occorre riflettere con attenzione. Sicuramente il tema della religione è un tema fondamentale all'interno della storia. È precisamente un tema eh, che eh, compare eh, come eh, elemento caratterizzante di una serie di personaggi, eh, non meno di quanto nella vita degli uomini potesse essere Caratterizzante la presenza di vittime o soffrusi, dei de potenti, eh, di un certo contesto storico, come abbiamo visto la scorsa volta. La provvidenza divina, per gli uomini e in particolare per molti degli umili che in essa hanno fiducia, rappresenta una sorta di guida e eh, possiamo dire che in molti di loro, soprattutto però in Lucia e in Padre Cristoforo, c'è la fiducia che le vicende umane fanno parte di un progetto universale che coinvolge tutto il creato. Per gli umili quindi la provvidenza è proprio una consolazione, una fonte di speranza che li sorregge quando affrontano pericoli e difficoltà. Ad esempio fra Cristoforo dopo aver inutilmente parlato con Don Rodrigo per tentare di dissuaderlo dai suoi propositi nei confronti di Lucia, eh, dice che tanto più occorre confidare in Dio. La fede quindi attenua la disperazione e eh, questo senso contribuisce a dare ai passi che potrebbero essere più tragici un tono piuttosto elegiaco, malinconico, è sempre citato a questo proposito l'addio ai monti eh, di, di Lucia, oppure ancora l'estremo saluto della madre di Cecilia eh, nel, alla figlia morta di peste nel capitolo 34 Secondo Luigi Russo, nei promessi sposi eh, si riscontra un cambiamento eh, nel modo di Manzoni di concepire la provvidenza. Infatti, eh, nelle tragedie Manzoni aveva dimostrato di eh, ritenere da un lato eh, dei personaggi eh, predestinati alla salvezza della grazia e altri tenuti fuori dal piano della salvezza. Secondo la concezione che emerge dal romanzo, invece, la possibilità di conversione viene offerta a tutti gli uomini. L'interpretazione provvidenziale degli avvenimenti, eh, certo, offre una chiave di lettura per alcuni personaggi, eh, una chiave di lettura che li può portare a essere eh, positivi anche di fronte alle sofferenze e quindi a superarle con maggiore forza e coraggio. È questa in fondo la morale che emerge dalla chiusura dell'addio ai monti, dove si dice chi dava a voi tanta giocondità è per tutto e non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande